Buongiorno a tutti, anch'io emozionatissima, quindi sentite la voce che trema un po', è per questo. Io voglio dedicare questo talk a chi eh, la pensa come Chiara Gandolfi. Ascoltavo il suo podcast eh, Cabaretto con Daniello Tescaro, nato al Freelance Camp, tra l'altro, questa amicizia, e lei eh, durante questo podcast eh, ha detto: La paura più grande del freelance è non arrivare a fine mese. Ora, con questo bellissimo eh, coronavirus, questa paura può essere ancora più eh, importante e ancora più eh, reale, insistente. La cosa bella è eh, che quest'ansia, questa paura che abbiamo, noi possiamo farci qualcosa e quindi quello che vi propongo oggi sono appunto se cose da fare quando eh, vi sentite appunto presi dall'ansia. La prima cosa da fare, eh, sarà magari molto banale e scontata, ma funziona, è semplicemente respirare. Come noi eh, ci sentiamo nella nostra mente è collegato a come siamo nel corpo e eh, questo collegamento va in entrambe le direzioni. Quindi, la prima cosa da fare è respirare. Quindi fate migliore che mi sottesa dell'ansia, un bel respiro profondo e già va molto meglio. Eh, possiamo anche fare più di un respiro finché non ci sentiamo meglio. Una volta che ci siamo eh, rilassati, prendiamo carta e penna e facciamo una bella lista delle nostre preoccupazioni. Scriviamo proprio tutto. Non ha importanza se al momento che scriviamo ci rendiamo conto che eh, qualcosa è eh, veramente sopra le righe e assurdo. No, scriviamo proprio tutto. Dalla preoccupazione più piccola a quella più grande, dobbiamo proprio svuotare la mente. Questa cosa ci aiuterà in un primo momento a ridimensionare alcune cose, perché vedendole nero su bianco ci renderemo conto che non è così tragico come noi eh, ce la stiamo immaginando. Per quello che eh, rimane tragico facciamo eh, un lavoro punto per punto e andiamo a guardare se quello che abbiamo scritto è una storia oppure un fatto, una storia è qualcosa che ci raccontiamo della serie non fatturerò mai più, non sono all'altezza Eh sì, lo sapevo che non dovevo aprire la partita IVA, era meglio che non mi eh, licenziavo. Invece il fatto è qualcosa di oggettivo, quindi collegandoci a quello che eh, ci ha detto Dario è ad esempio quest'anno ho fatturato il 50% in meno rispetto all'anno scorso. Questo è un fatto, qualcosa di oggettivo. Quindi tutto quello che ho scritto vado a guardare è una storia oppure è un fatto se quello che ho scritto è una storia lo devo trasformare in fatto quindi eh, ho fatto male a, ad aprire la, la partita iva questo è una storia magari collegandomi al top che farà più avanti paola magari il fatto è non ho fatto un business plan male, ora mi tocca farlo, sarà meglio al posto di eh, navigare a vista. La quarta cosa da fare è eh, lottare contro questo senso di impotenza che ci dà l'ansia facendo una lista delle nostre risorse e faremo tre liste diverse. La prima lista è collegata alle nostre risorse economiche, quindi vado a vedere quali sono le fatture che ho emesse e che non sono ancora state pagate, quali sono le fatture che non ho emesso e che sarebbe molto meglio uh, emettere e riscuotere, quali sono tutti i miei saldi uh, del conto corrente, se ho una previdenza complementare, se ho dei libretti, cosa ho su Paypal, devo avere molto chiara qual è la mia, la mia situazione uh, realmente, non le mie sensazioni, sono poverissima, poverissimo e andrò a finire uh, sotto un ponte. Poi, siccome in momenti di uh, crisi facciamo cose che non faremo solitamente, posso anche fare una lista di tutti i miei beni, uh, faccio un po' di decluttering, cioè cosa sono le cose che, che potrei anche vendere, che così faccio anche entrare dei soldi. E questa è la mia prima lista. La seconda lista che devo fare uh, è una lista di tutte le mie competenze, sia in ambito lavorativo che in ambito uh, personale. Scrivo assolutamente tutte le cose che io sono in grado di fare. Per questa lista è molto bene uh, farci aiutare magari da un collega, da una persona di fiducia, perché probabilmente ci saranno delle cose che noi verremo per scontate e che non scriveremo. La terza lista uh, riguarda invece la nostra rete quindi sia le persone che conosciamo nella vita reale che online, ma anche tutte le istituzioni, cioè a chi si potrebbe eh, chiedere aiuto, quindi pensiamo ai nostri familiari, ai nostri amici, ai nostri colleghi, i gruppi Facebook dove siamo, le connessioni su LinkedIn, il database del, del freelance camp. Poi a livello di istituzione, ora Dario ci ha parlato dell'Inster, dell'Agenzia delle Entrate, um, Davide prima ha parlato ad esempio del comune che poteva dare gli aiuti. Cioè faccio proprio una lista esaustiva di cioè, chi potrebbe darmi una mano in qualche modo. Anche lì facciamoci aiutare perché uh, altre persone possono essere a conoscenza di uh, cose che noi non sappiamo e quindi potrebbero darci delle, delle dritte. Una volta che abbiamo queste tre uh, belle liste è il momento proprio della creatività. Quindi prendo una delle mie preoccupazioni, guardo le mie liste. E ora cerco di scrivere il maggior numero di eh, soluzioni. E lì, quando dico creatività, eh, realmente, in quel momento non devo cercare di scrivere solo cose che mi sembrano sensate e immediatamente attuabili, no, devo scrivere proprio tutto, anche le cose magari più eh, campatenarie, dal gioco al Super Naruto, scrivo una lettera al Presidente della Repubblica, non ha importanza l'idea è uscire un po' da questo loop negativo, calimero perché succedono tutte a me eh, non posso, come faccio ad uscire da questa situazione, no, noi siamo dei freelance, siamo dei piccoli imprenditori e questa è una caratteristica del nostro lavoro, cioè ci diamo da fare, quindi quando l'ansia ci impedisce di ricordarcelo ricordiamocelo, e, il fatto... e poi potremmo anche avere delle, delle idee nuove non, ha... non avremmo pensato, quindi bisogna fare questa cosa poi l'ultima cosa, eh, che è poi quella veramente più importante, è passare all'azione. Quindi, dalla nostra bella lista di eh, possibili azioni, ne scelgo una e la faccio. Se non la posso farla subito, la metto a calendario. Se è troppo grossa, allora la spacchetto in qualcosa di più piccolo. Quindi, rispetto alle idee che io posso avere, voglio scrivere al Presidente della Repubblica. Ok non ho idea da dove cominciare, magari cerco sul sito del Quirinale, cioè come si fa a scrivere al Presidente della Repubblica, perché non ne ho la quali idea. E una volta che ho fatto questo, l'azione è successiva a poco a poco. E queste sono quindi le sei cose da fare quando siamo in ansia per i soldi, quindi respiriamo, facciamo una lista di tutte le nostre preoccupazioni, distinguiamo tra fatto e storia, se una storia la trasformo in un fatto, faccio una lista delle mie risorse, tutte, tutte, tutte, tutte, e mi faccio anche aiutare per farla bene, poi un bel brainstorming, scrivo un sacco di soluzioni possibili, e infine mi do da fare. Grazie a tutti!